Okay. io sono allora. all <ride> okay. allora, io sono Nanara ora arrivo e alla ragazza e a te e a te e e a e a te e a a te e a te si a te e la canzone e a te e a te e a te se washi one lash washi no <laughs> e mi sono fatta malissimo sono dietro un bel posto vado eh sì però non vale che non vale non vale che tiene le mani avanti <susurra> vale tutti eh? Ma, eh, e Non torri torri torri torri torri torri torri torri torri torri Vabbè, 1 a 1. Bella atmosfera. No, non vale, non è finita la fine della canzone. Ti prego non uccidermi il mood, dai. Na na na na na. Non mi uccidere il mood, dai, fa così. Un punto per me, perché ha barato. Ah, chi è che tiene i punti? Vabbè, 2 a 1 per me. me. I must confess as you believe, Stupidly! Non è valido, eh? Tieni a rotto Lei è messa lì, io è messa lì, non tornare in città No, non è giusto Non ho scoperto il mio fran Sembra super motardo Quello zip sembra super mio fra Prima faccio l'inglese, cioè le parole a caso Lo zip letta. è un motorino, non può sembrare un fra Allora, me? è? Free. Eh no, no, eh. Eh. All I want is love and land, eh. is what you have Is it something you want for me? 3 a 2 per me Ho anche 4 a 2 non mi ricordo eh. a fare quella faccia che tu lo so che tieni conto eh, Hai rotta la trombetta guarda qua Metti prego Uh, uh, uh And no uh, uh, don't Uh Lingua barbuta, Lingua Buto è <delibli> <che> lingua... <traffa> sempre piaciuto lingua... <traffa> 4 a 3 Attenzione c'è un rimontone Attenzione c'è un rimontone Ma tu sei già no, all'estero? Io sono qua. Posso stare qua? Tu non mi devi fare così, però. Va, tocca a te. 5, 6, Anche se l'ho in my mind. Eh? Hai eh. barato. 5-4. Recuperone qua. No, hai barato. No, mio. So dai. Ma sono male Ma scusa ma tu non fai i punti e ti devi prendere i miei No no no no no no no no no no no no <ride> Tu l'hai preso prima che finisse la canzone Bisogna prendere quando finisce la canzone non prima Ma dai, dai, Perry, non vale. tu, Se non tu vinci è... vinci solo perché sbaglio io sappi non perché te fai le cose Non è neanche punto mio Non è punto di nessuno Va bene quindi siamo 5 a 4 <ride> Ancora! si fa no non era finita non era finita no no finita no no Non non è non, no. era Vai, male, male. Non, era era non era finita, Non no no Non era finita. no non era finita. 5 -5, no no no no no no no no no no no no Occhio! Occhio! You look so sexy! Oh and now are is Nelly? 6 a 5 ragazzi! Ci sei? Io faccio partire la prossima, eh? No, no, aspetta un attimo! Mi hai fatto male, non andare così forte, figa, eh! Ci sei? Sì. sì. spiedi spiedi aiuto nini non arrui, fa così arrui, arru, arru. Non fatto, eh? non È la mia versione non, aia, non fa così ragazzi 6 a 5 non fa così 6 a 5 che spettacolo ah. eh, no no Sì tu sì, sì. no, scusami tu Rifai. prima si due secondi secondi prima no. No. Niente adesso io per forza devo rifarla. Non è valido, non è valido, non è valido. Sei un barone. Volete un sapere barone. come lasciarsi un durante una la relazione? Fate un già con barone. la canzone. No, di me, rifà, rifacciamo. rifacciamo. Prova del 9, no. non spostare il tavolo. No, non andare forte, che se mi fa male, succede che. PAM! No, no, no, ma non è questa la canzone. Ullo uh, ah, l'abbiamo già fatta. Vieni. Sì. I didn't listen very hard Told me she was crazy from the start Adesso il mio inglese è perfetto White dice qualcosa 6 a 6 è un barone di merda Let's go You know you're baby nigga Ha long this one made another one No Ti ho rubato la song bitch Vai vado io 7 a 7 A me non pare O 6 a 6 No, eh sì, no, 7 a 6, vero? Bello, 7 a 6. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. È partita un'unghia! Piu, ah. piu, piu. Piu, piu, piu. Se ne me. Vuoi ne me? Piu, Ti ho detto di fare il piatto, detto. <ride> Hai detto che dovevi toglierle le unghie che iniziavano a darti fastidio. Ma guarda, non voglio più giocare, basta No. Dai. No, no, non gioco più, ti ho detto di andare in piano, sei l'animale di. Non gioco più, non gioco più. No, va... no, no, ti ho detto di andare in piano, sei un animale, sei un toro, no, basta. Dai, vado piano, no, vado piano. Devi andarci prima. Vado piano. Prima di rompermi nulla Vado piano. Sei pronta? Pappanculo. Dai, sei pronta. Pappancolo. Dai, sei pronta? Qual era la canzone? Oh I don't want Non abbiamo già fatta questa qua? Eh? Uri, nesti, sexy, pure, presti, buttati, buttati. 7 a 7. No, e... Eh, sì, eh, punto eh. l'ho fatto io. io, prima. io sono che 8. 8! Io sono 8! Ma che 8! Io 8. A 7. Che 8! No, 7 a no. 7 c'è lo spareggio, vai, mettine, 8 un 8. Io non ne ho un mettine un altro. Un mettine una altro. a caso. Ma non, non, se non li ho tagliate Let me go! And what a warrantine tomorrow! Oh my lord! Beautiful girl! Non fa, non fa così, non è vero! E vince Barbuto! Sì, vince Barbuto! Mi ha tolto un'unghia, mi ha tolto, un mi ha tolto una, una mano, bara perché so già dove taglia le canzoni. Non so l'inglese, non vince Barbuto, vinco io. E basta. Queste sono le scuse di quando uno perde. Evidentemente qua abbiamo una persona affranta perché non accetta la sconfitta. Quindi Barbuto vince. No, no, no, vinco io. Non me ne frega niente, vinco io, ma sicuramente tu con i pugni hai barato. Dopo quando riguarda i video vedi che hai barato con i funzioni. Lo ho dire vinto al io. pubblico. No, no, no, ho vinto io perché. Eh, cioè, voglio dire. Mi ha tolto un'unghia ragazzi, mi ha tolto un'unghia e mi ha fatto il livido alla mano. Questo non si, me non si merita niente. Le ho tirato una coltellata, le ho puntato una pistola per farmi vincere. No, non, eh, si poi. non merita niente, non merita bene, assolutamente ragazzi. niente. Dichiaro no, vincitore? No, no! No, io! io. Voi vedi che sicuramente con i punti hai fatto qualche maracchellata Qualche sicuro. magheggio Qualche magheggio sicuro si tra pochino Va bene, noi vi salutiamo Ci vediamo mercoledì con un prossimo video Perché ogni mercoledì ogni venerdì ogni domenica esce un nuovo video Ringrazio Giuseppe per aver partecipato a questo video noi Ci vediamo Scusa, Non ho capito Io che ringrazio Giuseppe Mi faccio diventare Mi questo Mi raccomando se siete nuovi iscritti che non ho ciao ciao anche da Bea visto che non mi ha menzionato <ride>